Sì, C'è stato un aggiornamento sul recovery, ovviamente come sapete c'è un negoziato con, uh, che sta conducendo la presidenza di turno tedesca, la cancelliera Merkel con il Parlamento e all'inizio della sessione di questo pomeriggio c'è stato anche il presidente Sassoli e anche lui ha riferito sullo stato del negoziato, dobbiamo chiuderlo più presto, c'è ancora diciamo, qualche difficoltà di ordine tecnico per chiuderla rispetto alle richieste del Parlamento e rispetto alla, alla posizione attuale, eh, diciamo, e alla proposta attuale che è stata poi eh, deliberata lo scorso luglio. Però non mi sembrano inconciliabili le cose, anche perché insomma stiamo parlando di un complessivo ammontare di 1.800 miliardi, insomma, quindi... Si tratta sì di una richiesta del Parlamento che tiene alcuni, che vuole preservare alcuni programmi, tiene molto, per esempio Horizon, Erasmus, ma io credo che dal punto di vista anche tecnico si potrà trovare il modo per alimentare questi programmi. Ma Sulla avete situazione individuato Covid una in cinta invece... da offrire al Parlamento come compromesso? No, non è che abbiamo, diciamo, tra di noi messo a punto una posizione negoziale, una controfferta al Parlamento, lasciamo che... Sia condotta dalla Cancelliera Mercia. Sulla situazione Covid in Italia, la decisione di De Luca di chiudere con le elezioni subito dopo che si era riaperto, come risponde dalla parte del governo? Ma guardi, noi abbiamo lavorato tanto in piena trasparenza, abbiamo detto che a scuola ci sarebbero state criticità, ho detto però anche ogni anno che si aprono le scuole ci sono delle criticità insomma, che si trascinano. Noi abbiamo lavorato per realizzare delle condizioni di sicurezza e anche dalle dei risultati che sono emersi, tra l'altro il Ministero dell'Istruzione dell ha confrontato i dati del contagio a scuola con l'Istituto Superiore della Sanità e anche l'Istituto Superiore della Sanità, leggevo oggi, ha confermato effettivamente che la curva del contagio a scuola è molto, molto bassa. Questo significa che si è lavorato in modo proficuo, si sono realizzate condizioni di sicurezza per i nostri ragazzi, e merito anche della grande attenzione riposta da dirigenti scolastici, docenti, personale ATA. Quindi chiude così di blocco la scuola, secondo me, non è la migliore soluzione. E quindi impugnerete no? la decisione di denuncio? Questo ovviamente sono decisioni collegiali. Vi ricordo dal punto di vista formale per come abbiamo costruito nell'ultimo disegno di legge il rapporto all'architettura normativa le singole regioni possono adottare misure più restrittive. Dico semplicemente, faccio una prima valutazione, io non ho parlato con De Luca, dico che secondo me ecco, eh, chiudere subito in blocco tutte le scuole è una soluzione che sembra portata in mano molto facile, ma anche dal punto di vista delle scelte, delle, degli indirizzi politici, dei segnali che noi diamo sull'importanza diciamo, per i nostri ragazzi di perseguire una modalità di apprendimento completa, quale quella in presenza, insomma, non è il miglior, il miglior segnale che stiamo dando. Tutto qui, Adesso voi permetteteci di interloquire, io ritengo sempre che si debba ragionare, parlare, collaborare con tutte le autorità territoriali, in primis con i presidenti delle regioni e anche i rappresentanti dell'Anci, dei sindaci, perché la nostra forza per affrontare questa difficile prova... Questa nuova ondata è quella sempre di, lo ripeto, fino alla noia, collaborare, collaborare, collaborare. Ci può essere una strategia europea di reazione al Covid, anche sulla scienza, sulla sulle cure, sul vaccino? Ne abbiamo parlato, la sessione sul Covid era domani mattina, l'abbiamo anticipata questa sera, anche per questo abbiamo fatto tardi, quindi abbiamo ancora una volta, l'avevamo fatto anche all'ultimo consiglio europeo, ci hanno confrontati. Ci si siamo confrontati con le varie esperienze, le varie valutazioni, abbiamo scambiato informazioni, è molto importante, abbiamo convenuto tutti dell'opportunità, anzi necessità di proseguire in questo coordinamento, poi ovviamente ognuno ha dei processi decisionali che devono rimanere nazionali, però il fatto di confrontare le esperienze è molto importante, anzi ci siamo detti, anche su proposta della cancelliera Merkel, la Presidente di turno, che sarebbe opportuno non istituzionalizzare, perché rimarrebbero informali, ma diciamo, creare l'occasione periodica di una videoconferenza per confrontarsi specificamente su questo. Io ho proposto anche se mai affiancati ai nostri Ministri della Salute, che già si stanno coordinando, perché continuare a confrontarsi su questo, a coordinarsi, è sicuramente molto utile. Grazie. Allora, niente, domani Grazie. si aspetta un lockdown su Milano, perché ci sarà una riunione tra il Sindaco e il Prefetto. E si parla no. di un lockdown. Non mi dica se mi aspetto lockdown su Milano, perché non mi aspetto lockdown su Milano. Quindi, eh, ripeto, in questo momento noi dobbiamo continuare e dobbiamo soprattutto riporre, riporre fiducia sul comportamento di tutti quanti, di noi, dei cittadini tutti insieme, perché quella è la nostra forza. È stata la nostra forza, io l'ho detto anche oggi nell'incontro che ho avuto questa sera, nel mio intervento ho detto le misure restrittive benissime, le misure precauzionali bene, ma eh, se i cittadini non, eh, diciamo, non dimostrano questa e non hanno fiducia nelle misure che noi indichiamo, nelle misure precauzionali, non esprimono quel senso di responsabilità, di coesione, di diciamo, quella, senso di appartenenza a un comune destino e perseguimento di un medesimo obiettivo, non si ottengono risultati, dobbiamo puntare su quello. Boa noite,